che si chiude oggi ma eh, parte ovviamente da molti anni fa l'elemento diciamo la parte più complessa è stata la, il momento in cui a causa del maltempo il riluttro si traversò andando a costruire a danneggiare il ponte di no, Evidentemente c'è un profilo che riguarda la tutela del deporo dell'ingresso no, della cittadinanza che è un profilo importante dal nostro punto di vista l'elemento ci dava più preoccupazione era la presenza di un rischio permanente della sicurezza dell'ambito portuale e della navigabilità del canale portuale, unitamente al fatto che un relitto in queste condizioni costituisce di per sé una fonte di inquinamento eh, di stato. Quindi, eh, rimosso eh, il relitto, otteniamo una serie di effetti favorevoli sia sulla, sul profilo che riguarda la il decoro urbano, diciamo, il paesaggio, ma anche la del canale, restituiamo un tratto di banchina pubblica agli usi ordinari e quindi per noi è un super importante che come dicevamo prima viene conseguito senza oneri per la questione.